Eccoci, dovremmo essere in streaming, in vivo, live, sulla pagina Facebook di Transform Italia. Eh, L'appuntamento è promosso dall'Osservatorio europeo, eh, questa volta sul futuro dell'Europa. Io do subito la parola a Fiammetta che dirige il traffico per questa puntata, quindi... <ride> Grazie Roberto. Allora, niente, noi ci incontriamo oggi per discutere eh, insieme a Paola Boffo e eh, a Roberto Musacchio il, eh, i risultati del, dell'ultima conferenza sul futuro dell'Europa che si è chiusa, come tutti sappiamo, il 9 maggio scorso. Io dico soltanto due, due parole di numero eh, perché eh, da costituzionalista volevo soltanto sottolineare che a me i risultati che sono emersi da eh, questa conferenza eh, mi hanno un po', eh, come dire, mh, deluso, disilluso perché eh, o forse mi hanno Confermato nell'idea che eh, non è, non può essere questo il modo di procedere e di costruire l'Europa. E dal punto di vista costituzionalistico, poi ce lo diranno sia, eh, immagino, Paola e Roberto, che eh, andranno a fondo su tutte le tematiche. Eh, ci sono delle gravissime mancanze. Eh, vedo poco, poche cose positive. Nelle conclusioni di questa conferenza, per esempio, il passaggio dal voto all'unanimità, al voto a maggioranza, potrebbe essere una cosa positiva, ma per il resto si fa un gran pasticcio, il, si vuole accentuare il principio di sussidiarietà, che è un principio politico e non un principio giuridico, quindi ha una... Eh, cioè, no, non è facilmente individuabile eh, il parametro quando si applica il principio di sussidiarietà e quindi giuridicamente non è una cosa eh, eccelsa, ma ci sono tante altre cose che mh, diciamo, mi lasciano abbastanza insoddisfatta l'intervento dei parlamenti nazionali, dei consigli regionali, provinciali, eccetera, quindi, anche lì eh, uno svuotamento, cioè se noi vogliamo rafforzare l'Unione Europea, dovremmo forse rafforzare l'istituzione Parlamento Europeo, mentre invece in questo caso mi sembra che eh, con la, diciamo, la scusa tra virgolette di un ampliamento della democrazia si fa un gran pasticcio e si allungano le procedure per eh, l'approvazione delle normative europee. Poi ci sono anche, ripeto, piccolissimi aspetti positivi, ma come dal mio punto di vista, come ehm, eh, conclusione generale, dopo aver letto tutte le 56 pagine con i 49 punti suddivisi in 350, non mi ricordo quanti sottopunti, e diciamo che eh, il risultato poteva essere migliore. Però eh, passo senz'altro subito la parola a Paola Boffo, che eh, conoscete tutti quanti, economista. E che eh, ci illustrerà gli aspetti che eh, l'hanno più interessata di questo documento, eh, sicuramente dicendoci cose che eh, ci faranno riflettere. Grazie Fiammetta, grazie a tutti. Buonasera. E Sì, diciamo che io vorrei fare anche una... Un discorso uh, un po' più generale su quello che sta succedendo in queste settimane uh, in Europa, nell'Unione Europea, e quindi non soltanto uh, sulla, sulla conferenza. Um, vorrei fare una piccola premessa perché e, e siamo tutti uh, come dire, interessati chiaramente e preoccupati no, di quello che sta succedendo. In Europa e nell'Unione. Eh, noi come Transform Italia noi ci occupiamo da ormai da quattro anni di, eh, di Europa, eh, analizziamo politiche, istituzioni eh, e, um, e diciamo che siamo sempre orientati chiaramente con un'analisi molto critica sull'Unione eh, sull europea, ma anche con un orientamento a, eh, a indagare sulle possibili eh, trasformazioni, possibili modifiche che in qualche modo possono interessare l'Unione. E ovviamente in questo momento eh, siamo ancora di più preoccupati eh, a causa ovviamente della guerra eh, in Ucraina e della eh, immediata reazione. Eh, dell'Unione eh, su questo tema e che cosa è successo lo, vabbè, sotto gli occhi di tutti ovviamente eh, come ha reagito l'Unione Europea anche eh, sostanzialmente eh, non si è posta non, non mi pare che si sia mai posta su un piano Uh, di uh, perseguimento di un negoziato per raggiungere uh, una soluzione di pace ma uh, invece è scesa sul campo, uh, sul campo uh, militare uh, per la prima volta l'Unione Europea ha uh, comprato armi uh, messo a disposizione risorse per comprare armi per aiutare l'Ucraina Uh, questa cosa è stata definita uh, uno spartiacque, no? dal primo discorso che fece Ursula von der Leyen uh, a, a qualche giorno dall'invasione uh, dall uh, dell'Ucraina. Il commissario Borrell, alto commissario per la politica estera dell'Unione, uh, dell um, nei primi giorni di marzo, diceva che appunto sono stati, ehm, è stata attivata eh, la eh, European Peace Facility e c'è cioè eh, questo strumento dell'Unione Europea che fino a, ad allora era servito diciamo, a offrire servizi di consulenza in qualche modo per, per vari paesi, soprattutto paesi terzi ovviamente. Uh, e che per la prima volta invece ha messo insieme risorse per comprare armi. E questa cosa è stata salutata da appunto Borrell con grande, uh, con grande uh, enfasi. Uh, lui ha detto un altro tabù è crollato, disponiamo di capacità di ritorsione, uh, dobbiamo tenere maggiormente conto della difesa e della sicurezza. Nel, modo, nel nostro modo di essere e dobbiamo smetterla di condurre discussioni teologiche sull'autonomia strategica e questa cosa mi è rimasta molto, molto impressa, l'ho già detta qualche altra volta e questo la guerra sostanzialmente ha anche scombussolato un po' le politiche dell'Unione dell se ne è già parlato in qualche eh, incontro precedente l'Osservatorio Europa, eh, il 21 marzo 2022 eh, è stata approvata da parte del Consiglio la eh, bussola strategica eh, del Strategic Compass dell'Unione, ehm, che naturalmente era una... Eh, uno strumento aperto, diciamo, fin dal 2020, doveva essere approvato appunto nel marzo del 2022, è subito un'accelerazione ed anche un riorientamento, naturalmente, eh, verso un'unione eh, un che si esprime con, eh, con parole, diciamo, di, di potenza, di, eh, piuttosto che di solidarietà, diciamo, in qualche modo. Non, non, non approfondisco ovviamente questo tema. Eh, peraltro, eh, già qualche, mh, durante il negoziato, con qualche eh, precedente eh, intervento su Transform, avevamo anche rilevato che, per esempio, nel corso del dibattito parlamentare eh, del Parlamento europeo sull'abuso della strategia er si era denunciata una scarsa trasparenza eh, di queste proposte, eh, poiché ovviamente. Eh, basate su documenti di intelligence eh, nazionali dei, dei vari paesi membri eh, che non erano stati rese noti neanche ai parlamentari. Eh, vabbè, questa diciamo, è una premessa doverosa eh, vista la situazione in cui ci troviamo. E, e però eh, va detto anche che eh, non, ovviamente non c'è soltanto questo. Uh, e che comunque le politiche europee e anche la, uh, uh, la definizione delle, delle normative no? che venivano citate poco fa dalla Fiammetta uh, vanno avanti ovviamente secondo il programma uh, della Commissione uh, che uh, inevitabilmente uh, soffre diciamo così di molte eh, modifiche perché siamo in una situazione eh, molto particolare che oltre appunto alle eh, iniziative di cui parlavo relative ag agli armamenti eh, si trova ad affrontare una problematica pesantissima sul piano della politica energetica eh, in qualche modo. Ora su questo appunto questa cosa si interseca con i processi che, sono, che erano già in corso comunque e, che, e con i processi che, che periodicamente l'Unione uh, Europea uh, mette in atto. E prima di tutti uh, è il titolo di questo incontro, la conferenza uh, sul futuro dell'Europa uh, che, che è partita appunto il 9 gennaio del 2021 e che si è conclusa il 9 gennaio 2022 con una serie di 49 proposte, eh, che eh, nel, nel merito delle proposte chiaramente non entro, ha già accennato qualcosa eh, Fiammetta dal diciamo, L'aspetto che in qualche modo volevo mettere in rilievo è eh, il fatto che questo processo si è basato su una, una partecipazione eh, molto accentuata dei sia dei cittadini che delle associazioni che di, eh, anche delle istituzioni a cui si faceva riferimento prima dei parlamenti nazionali eh, e di tutte le istituzioni naturalmente che sono state coinvolte in questo processo eh, che ha visto vabbè, poi ci sono diciamo, anche statistiche della partecipazione sulle, eh, sui siti della conferenza e una partecipazione molto uh, accentuata, uh, direttamente con contributi da parte dei cittadini, uh, con l'organizzazione di eventi che è andata avanti per tutto quest'anno, per tutto l'anno trascorso. Um, a, ad esito di, della conferenza, il Parlamento europeo ha uh, approvato il 4 maggio una risoluzione nella quale si stabilisce il seguito che dovrà essere dato alla conferenza. È una risoluzione che mi sembra abbastanza interessante, probabilmente anche innovativa, nel senso a cui pure si accennava prima. Intanto vabbè, il Parlamento esprime soddisfazione per le proposte che sono state formulate eh, auspica il rafforzamento del dialogo e della cooperazione fra i parlamenti nazionali e il Parlamento europeo e chiede un ruolo più incisivo nel processo decisionale dell'Unione che può andare di pari passo con istituzioni più democratiche e più trasparenti. Eh, richiama il Parlamento l'attenzione sul fatto che problematiche, eh, gravi crisi che si stanno appunto verificando eh, nei, negli ultimi anni, a partire dalla pandemia fino alla guerra, insomma, non so se riusciamo a immaginarci qualcosa di più grave, eh, richiedono soluzioni comuni a livello europeo e anche la necessità di un'unione eh, geopoliticamente più forte. Eh, L'altro aspetto importante è che il Parlamento ritiene che tutte le azioni che sono state messe in atto a contrasto della pandemia eh, da Covid-19 dovranno essere trasformate in un quadro nuovo, istituzionale, permanente e che eh, una maggiore integrazione politica eh, e democratica eh, potrà essere conseguita soltanto conferendo un diritto di iniziativa legislativa al Parlamento europeo. E questo è un punto che mi pare molto importante. E abolendo appunto il voto all'unanimità in seno al Consiglio. Eh, queste modifiche, queste innovazioni richiedono una modifica dei trattati. E quindi il Parlamento chiede la convocazione di una convenzione. Uh, attivando la procedura dei trattati previsti dall'articolo 48 del trattato sull'Unione Europea uh, e ha invitato la Commissione per gli affari istituzionali ad avviare uh, le necessarie procedure. Uh, da conto suo la eh, Presidente von der Leyen ha apprezzato diciamo, i risultati della, uh, della conferenza dichiarando che la Commissione lavorerà per mettere in atto le proposte che sono emerse in alcuni settori rafforzando le iniziative che sono già in campo come per esempio vabbè, il Green Deal eh, il pacchetto Fit for uh, 55 eh, la proposta in materia di salario minimo che è una delle eh, richieste che sono emerse alla conferenza eh, la proposta dello spazio lo spazio europeo dei diritti sanitari eh, poi in, a settembre saranno eh, nel corso della discorso sullo Stato dell'Unione eh, che fa eh, la Presidente della Commissione ogni anno si annunceranno altre iniziative eh, anche eh, la Commissione sostanzialmente eh, sostiene il principio del il superamento, il del principio dell'unanimità eh, e quindi eh, però su questa cosa si chiede diciamo, se si può lavorare nell'ambito dei trattati esistenti, appunto oppure bisognerà eh, modificarli. Eh, il Consiglio, e cioè sostanzialmente il presidente Macron, eh, il presidente di turno del Consiglio, eh, ha appoggiato la eh, posizione del Parlamento europeo. Eh, e quindi ha, eh, si è reso favorevole alla convocazione del della convenzione per la modifica dei trattati eh, stimolando insomma eh, una creazione di, di un consenso attorno a questa ipotesi nel ambito del Consiglio europeo del 23 e del 24 giugno Al prossimo vedremo come si mettono eh, tutti gli stati membri e, quindi vabbè, maggiore ricorso appunto alla maggioranza qualificata e eh, una riflessione sulla legittimità del controllo democratico a partire appunto dal diritto d'iniziativa del Parlamento europeo. Eh, Macron ha anche immaginato qualche, anche, diciamo, avanzato qualche idea sull'architettura della, eh, della nuova Unione europea, e immaginando una Europa a più velocità, eh, con un nucleo, diciamo, eh, più convergente al centro dell'Europa eh, senza escludere nessuno ma testualmente impedendo che i più scettici o esitanti rallentino tali processi. Eh, ha detto che vede ovviamente favorevolmente eh, l'aspirazione dell'Ucraina a far parte dell'Unione tuttavia eh, si può eh, concedere rapidamente lo status di candidato eh, all'adesione ma il processo per l'adesione richiede molti anni eh, e quindi dice che sarebbe necessario ripensare la geografia appunto l'architettura del continente europeo. Ha eh, avanzato una proposta, l'idea quindi di creare una comunità politica più ampia rispetto all'Unione Europea, richiamando una proposta di Mitterrand del, del 1989. Eh, e l'appartenenza appunto a questa comunità da un lato non pregiudicherebbe la futura adesione all'Unione Europea e anche non sarebbe chiusa a chi l'ha lasciata, riferendosi chiaramente, esplicitamente al Regno Unito. Ehm, ma dal punto di vista della partecipazione dei cittadini, la partecipazione diretta dei cittadini, non è soltanto sul terreno della conferenza eh, sul futuro dell'Europa, che che si è esercitato appunto questo, questa modalità di partecipazione. Infatti anche sulla riforma della governance economica europea la Commissione aveva lanciato già nel novembre del 2021 poi a causa della pandemia era stata interrotta una consultazione sulla riforma della governance Ora questa consultazione è stata ripresa e si è conclusa a eh, dicembre del 2021. Eh, era stata lanciata nel novembre 2020, ovviamente, del, mm, del 2019. <ride> Con questi anni la pandemia, diciamo, ci hanno anche un po' scombussolato eh, le tempistiche. E era stata chiusa e poi è stata riaperta, appunto, ed è stata chiusa nel dicembre del 2021. E eh, ha avuto una buona partecipazione, eh, sono stati raccolti eh, 225 contributi da 25 paesi diversi, fra i quali 4 paesi che non appartengono eh, all'Unione. Non so bene quali sono, siano questi paesi. E molte proposte sono state inviate da soggetti non istituzionali, quindi da cittadini, associazioni eh, o anche eh, soggetti, diciamo stakeholders, come istituzioni, centri di ricerca eh, oppure università o altri eh, soggetti di questo genere. Eh, naturalmente. Le risposte non rispecchiano la volontà, diciamo, dei cittadini e dell'Unione, ma si trattava naturalmente di un tema molto, abbastanza tecnico, per cui, su cui tra l'altro su Transform avevamo eh, scritto, avevamo anche eh, promosso, insomma, queste iniziative, promosso la partecipazione. Peraltro pare che la maggioranza dei, eh, delle risposte siano arrivate proprio dall'Italia. Ehm, e sostanzialmente eh, la maggioranza delle risposte appunto richiamano un consenso verso una riforma delle regole fiscali eh, ma non necessariamente eh, anche fra gli addetti eh, ai lavori eh, queste riforme contemplano eh, la queste richieste diciamo le di riforme contemplano un allentamento della disciplina fiscale e quindi anche in questo caso bisogna sempre vedere eh, la posizione poi dei singoli stati membri eh, come dicevo eh, la, i processi naturalmente le politiche eh, non, non si fermano vanno avanti eh, e di qualche giorno fa eh, reso più urgente eh, anche dalla crisi eh, energetica nella quale ci troviamo, eh, l'adozione la, di questa iniziativa che si chiama, questo piano si chiama Repower EU, eh, che è finalizzato a interrompere la dipendenza dell'Unione dai combustibili eh, fossili della Russia eh, e quindi di mh, metterci in grado meglio, di affrontare meglio la crisi climatica che ci troviamo di fronte. Eh, queste, le misure quindi sono orientate al risparmio energetico, alla diversificazione dell'approvvigionamento, una più rapida diffusione delle energie rinnovabili. Eh, è stato detto no, che entro il 2000, si è detto sul giornale, entro il 2029 eh, tutti i tetti di tutte le case dovranno avere eh, tetti, cioè, pannelli fotovoltaci. E questa cosa appunto è vista come un contributo alla crescita economica, alla sicurezza e all'azione per il clima che comunque eh, era già stabilita nel Green Deal eh, e anche in risposta agli obiettivi eh, delle Nazioni Unite per il, per il 2030. Come si fa questa cosa? Si fa attraverso una modifica eh, regolamentare del... Eh, Resilien, eh, Resilience and Reform Facility, insomma della eh, parte del regolamento che sta alla base eh, di Next Generation EU, quello che finanzia sostanzialmente i piani nazionali di ripresa e resilienza. Eh, quindi c'è una proposta di modifica del regolamento, regolamento che era stato approvato a luglio 2021, eh, per integrare dei capitoli specifici Repower EU nell'ambito dei piani di ripresa e residenza degli stati membri um, questa cosa eh, che cosa ci dice? intanto che lo strumento di Next Generation EU eh, è sostanzialmente diventato centrale nelle politiche de, eh, dell'Unione Europea um, e questa cosa diciamo ci eh, ci aiuta eh, nel senso di una unione più solidale, La, ne abbiamo parlato eh, in, tante volte, ne abbiamo scritto anche su Transform tante volte, eh, il principio su, su cui si basa Next Generation EU è che ciascun paese eh, riceve un contributo, una delle sovvenzioni sulla base eh, diciamo dei bisogni nel senso che i paesi che ne hanno più bisogno ricevono maggiore, un maggiore contributo eh, e attuando in qualche modo un effettivo trasferimento di risorse dai più ricchi ai paesi che ne hanno più bisogno eh, e si aggiungono questi nuovi, eh, questi nuovi obiettivi o meglio si rafforzano obiettivi che erano già previsti però in una direzione più specifica che si è resa necessario nelle, nella contingenza in cui ci troviamo. Uh, oh, l'ultima e... cosa. Ecco, no, scusami, <ride> concludo. <sì. ride> no, no, cinque minuti. <ride> sì, l'ultima cosa a cui voglio accennare è che nel frattempo, appunto, ieri, se non mi sbaglio. Uh, sono uscite le famose raccomandazioni cioè è, è stato pubblicato il pacchetto di primavera della governanza uh, europea appunto uh, e sono state pubblicate quindi anche a parte le previsioni che sono ovviamente peggiori diciamo di quelle precedenti uh, sono state pubblicate le famose famigerate raccomandazioni per paese uh, della commissione Uh, ora queste raccomandazioni uh, per l'Italia, uh, leggo qualcosa molto velocemente, uh, intanto si concentrano ovviamente sul bilancio perché il primo, uh, la prima raccomandazione riguarda ovviamente la parte macroeconomica uh, e uh, dove si richiede di assicurare una politica di bilancio prudente limitando la crescita della spesa corrente finanziata a livello nazionale, al di sotto della crescita del prodotto potenziale a medio termine, questa cosa del prodotto potenziale a medio termine è molto discutibile, ne abbiamo discusso, continueremo a discutere. Eh, D'altronde però si richiede, si raccomanda, eh, di eh, aumentare gli investimenti pubblici, soprattutto per la transizione verde e digitale, eh, avvalendosi sia del dispositivo per la ripresa della resilienza, di questo piano Repower EU, eh, e di operare eh, in una politica di bilancio che consenta eh, di assicurare una riduzione graduale e credibile del debito. Eh, Un'altra raccomandazione riguarda la legge delega sulla riforma fiscale, se ne parla anche in questi giorni, la eh, razionalizzazione e la riduzione delle spese fiscali per l'IVA, eh, le sovvenzioni dannose per l'ambiente, la, migliorare l'efficienza del sistema compreso eh, la riform le riforme sul catasto di cui in questi giorni eh, stiamo leggendo e stiamo sentendo sui giornali eh, poi ci, vabbè, si raccomanda di procedere con l'attuazione del piano per la ripresa dell'esigenza, di concludere rapidamente i negoziati per la politica di coesione che invece sono fermi, cioè non stanno andando avanti molto a rilento eh, e di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e diversificare le importazioni di energia eh, quindi diciamo le raccomandazioni molto eh, anche più sintetiche di quelle degli anni passati eh, il ministro Brunetta ha subito detto che finalmente non ci sono eh, raccomandazioni per la pubblica amministrazione che invece erano sempre ricorrenti eh, il fatto è che tutte quelle raccomandazioni che erano ricorrenti attualmente sono dentro il piano nazionale di ripresa e resilienza che è diventato un piano nazionale di riforme più grande, più ampio, ma almeno diciamo, eh, ci, ci danno delle risorse a fronte delle, risorse, delle, delle riforme che dobbiamo fare. E quindi, in sintesi, eh, questa situazione chiaramente eh, sconvolge eh, politiche e eh, i processi dentro l'Unione eh, le, i procedimenti comunque le cose insomma vanno avanti e mi sembra una novità di rilievo perché ne avevamo sempre anche eh, parlato eh, l'apertura la, alla possibilità di modificare i trattati con un'iniziativa del Parlamento e con eh, il superamento della, del voto all'unanimità all eh, e vabbè mi fermo qua grazie Grazie, grazie Paola, boffo, e ovviamente un intervento che suscita um, molte uh, riflessioni a cominciare per esempio da quella sulla difesa comune europea perché noi stiamo andando, prima abbiamo fatto una moneta senza Stato, ora andiamo verso un esercito senza Stato e, e di questo pochi pochi scrivono nel senso che quasi si ha un timore reverenziale perché c'è la guerra non si può dire e quindi poi l'altra cosa che mi ha colpito è il metodo convenzione il metodo convenzione per riformare i trattati eh, sul quale io personalmente sono mh, assolutamente contraria perché il metodo convenzione ha partorito quel, il trattato che istituisce la Costituzione europea che era quella specie di aborto perché non si, non si istituisce una Costituzione ma semmai si convoca una Costituente che fa una Costituzione. Quindi questo metodo convenzione, ma poi anche tante altre cose che ha detto questa, questa guida dei big four eh, i quattro grandi che dovrebbero mettersi praticamente l'europa dovrebbe diventare una cosa a cerchi concentrici con attrazione francese perché la francia si sta proponendo come la, la, la, la leader dell'unione e accontenta anche perché così se la tiene dentro la Germania che ogni tanto se ne scappa di più verso gli Stati Uniti, l'Italia pure, la Spagna fine, poi dopo via man mano c'è questo allargamento di cerchi e allora mi chiedo e vi chiedo a voi illustri relatori ma siamo sicuri che eh, questa è l'Europa politica eh, che avevamo in te che avevano in testa eh, tanti anni fa a metà del secolo scorso che abbiamo in testa noi cioè eh, ma non ci conviene forse eh, visto che qui vedo tanti economisti eh, collegati cioè eh, voi ci insegnate che esistono tanti diversi di integrazione tanti diversi livelli di integrazione economica e l'Unione Europea è il livello più avanzato di integrazione economica la butto lì un po' come una provocazione non converrebbe forse fermarci all'integrazione economica e la politica farla fare invece a chi sa farla o a chi la fa in maniera più democratica rispetto quest'unione però appunto io mi diverto a provocare e, e quindi passo la parola subito a Roberto Musacchio che eh, ci racconterà Grazie. lui che cosa ha intravisto in questi. No guarda hai fatto delle domande che fanno perfettamente da punta tra le cose che diceva Paola eh, Boffo e quelle che volevo dire io che in realtà volevo proprio porre questa questione di fondo che tra noi dobbiamo a questo punto affrontare, cioè se questo procedere per funzioni che creano l'organo, per stare alla definizione di funzionalismo, cioè per funzioni che creano l'Europa, sia trasformabile in un'Europa democratica oppure se ha bisogno di un momento di rottura e come determinarla questo momento di rottura. Da questo punto di vista io mi sono proposto nel prepararmi anche un esercizio un po' storico, cioè sono andato a rivedere anche un po' di passaggi che poi vi riproporrò, eh, che fanno perno eh, su Enrico Berlinguer perché tra l'altro questo nostro appuntamento capita eh, un giorno prima del centenario della nascita di Berlinguer, quindi eh, ho rivisto alcune cose che meritoriamente Futura Umanità, che è un'associazione che ripercorre la storia anche eh, del, del, del Partito Comunista Italiano, proiettandosi verso il futuro, eh, ha messo a disposizione con un convegno fatto quattro anni fa, tre anni fa, eh, sulla questione di Berlinguer e l'Europa. Eh, anche perché sono molto allarmato della situazione presente Adesso tu hai detto una battuta, io ho detto spesso che abbiamo diciamo, una banca senza Stato. No? E tu adesso hai detto abbiamo un esercito senza Stato. No, noi abbiamo una spesa militare senza esercito oltre che senza Stato. Cioè in realtà eh, viene replicata sulla questione militare la stessa operazione che è stata fatta sulla pandemia e sulla sanità. Cioè noi non abbiamo investito sulla sanità o sull'Europa della salute, noi abbiamo investito sulle multinazionali. E il problema di fondo è che quella che è stata edificata è una sorta di piattaforma, di mercato che doveva galleggiare nella globalizzazione, che è l'Unione Europea, e che peraltro adesso attraverso il riemergere dei grandi conflitti politici eh, rischia di andare anche in contraddizione con questa sua caratterizzazione eh, essendo la struttura economica più eh, eh, dipendente dal mercato globale in quanto ha cresciuto di circa 20 punti in pochi anni eh, la quota di PIL eh, derivante dagli scambi commerciali si trova adesso a inventarsi una regionalizzazione neoatlantica come l'ha proposta la eh, signora Lagarde che francamente così come le proposte di fuoriuscita dalla dipendenza mh, mh, sono terminologie assurde cioè che significa la dipendenza energetica eh, mh, di fronte a un soggetto tutto proiettato nella globalizzazione posso parlare io di dipendenza energetica perché penso eh, a una mh, mh, a una capacità economica autocentrata econom ecologicamente determinata ma qui siamo come sempre assistendo a un uso truffaldino delle parole che, che, che accompagnano la sostituzione di un mercato con un altro con conseguenze peraltro drammatiche. E quindi io penso che dobbiamo vedere com'è il presente appunto questa storia dell'imposizione della spesa militare è paradigmatica perché non corrisponde a nessun esercito e tantomeno a nessuno Stato. Viene data una spesa militare a eserciti che sostanzialmente dipendono dalla Nato. Il comando militare viene affidato alla Nato. E contemporaneamente abbiamo nel percorso della guerra in Ucraina vicende che sono incredibili. Io considero le dichiarazioni di, von di Ursula von der Leyen e Borrell fuori da qualsiasi tollerabilità democratica. Cioè, l'uso dell'obiettivo eh, dell vinceremo, dove è stato definito? Cioè, chi ha definito le regole di ingaggio in questa guerra? Quale parlamenti eh, hanno definito queste regole di ingaggio? Francamente, incredibile, inverosimile. E anche un po' eh, un'armata a Brancaleone, perché nel frattempo domani si vota, in questi giorni, si vota in Danimarca un referendum eh, mh, rispetto a, alla eh, priorità danese sulla spesa militare e quindi non allargare la spesa militare europea. e Contemporaneamente la Finlandia e la Svezia entrano dentro la NATO Insomma, mh, veramente una cosa che è, è incredibile eh, che, è, che, che dimostra che non siamo di fronte a classi dirigenti ma siamo di fronte a dominanti legati tra di loro da una relazione globale che è fatta di momenti di collaborazione, e di momenti in cui si sbranano, scusate la, diciamo, la semplificazione, e che non hanno più nessun senso della rappresentanza. Sono una categoria dei dominanti che in particolare in Europa ha preso le sembianze sempre più evidenti di un eh, patto eh, eh, ormai palese tra le governance burocratiche e, e, e, e i nazionalisti. Eh, vediamo alla prova dei fatti, cioè la famosa reproba a Polonia è diventata, a parte che gli hanno fatto passare tutto, eh, non c'è più nessun condizionamento, sì, mentre a noi vengono imposti dei condizionamenti che sono veramente pesanti, perché il riferimento alla spesa consolidata è un riferimento, è un attacco diretto al monte salariale italiano che peraltro ha subito in questi 30 anni eh, i colpi pesantissimi noi siamo l'unico paese d'Europa che ha, un monte salari, che ha i salari medi inferiori a quelli del 1990 eh, c'è cioè, la messa eh, eh, della fiducia sul de de decreto concorrenza eh, ragazzi, più di questo che cosa, dobbiamo, eh, che cosa dobbiamo fare? il riferimento alle pensioni c'è cioè ancora e c'è la questione della pubblica amministrazione è veramente clamorosa, la più vecchia d'Europa e contemporaneamente con l'impossibilità di investire e con l'impossibilità di andare in pensione. Allora, eh, su questo eh, patto eh, scellerato tra governance e nazionalismi è quello che viene riproposto eh, dal doppio livello. Eh, che è una rielaborazione della vecchia doppia velocità cara ai socialisti europei, ma in una salsa veramente volgare. Cioè è diverso quello che pensa Letta da quello che pensa Macron, ma poi alla fine succede che sostanzialmente la proposta che costruisce Letta è quella di una... È, è, è, si parla molto di l'Europa dei valori, è uscita fuori questa cosa dell'Europa dei valori, di cui ha parlato moltissimo, ma Letta ha parlato moltissimo anche Draghi. So, L'Europa dei valori è l'Europa che costruisce e con, che considera un nemico storico, cioè la Russia, che costruisce e considera una collocazione valoriale, quella occidentale e, e, e atlantica. E, e, e su questo costruisce un modello che dovrebbe essere più capace di dirigismo interno, ma insomma questa cosa del voto a maggioranza a me pare una, una gran chiacchiera, sono i fatti che determinano eh, gli elementi di decisione, questi delle regole se ne strafregano e sanno benissimo che quella regola non si cambierà, ma insomma non, non è ostativa fare tutto quello che fanno, cioè non è che qualcuno si alza e dice scusa Borrella a nome di chi parli, non lo fa praticamente eh, nessuno con poi questa eh, ipotesi confederale eh, che è precisamente quella che piace a Meloni, cioè che differenza c'è con l'Europa delle Nazioni che, di cui ha sempre parlato Meloni alla destra. E, e peraltro con questo secondo cerchio, che, che è altro che essere quello che, che va più lento, è quello che traina. In questo momento l'Unione Europea è trainata da, da fuori dalla Gran Bretagna, da dentro dalla Polonia, quindi francamente c'è. Cioè, e peraltro il soggetto dominante per tutto questo periodo, che è la Germania, è in una crisi profonda, politica profonda, alle prese con il problema di giudicare l'operato di Schröder e con elezioni regionali dei, dei Lende e la Versfalia adesso con, con un aumento dell'astensione della, della, eh, della, dell di 12-13 punti e una vittoria dalla sede U. E con la stagflazione perché le previsioni finanziarie avanzate dall'Europa parlano apertamente che siamo in una fase di stagflazione da cui non si vede uscita perché tutto ciò che viene proposto, cioè il regionalismo neoatlantico della signora, eh, come si chiama la banchiera, non sta né in cielo né in terra. Ora, non so gli economisti, ma io di energia ci capisco, nel senso che ho fatto per anni l'ambiente, il responsabile ambiente del Partito Comunista Italiano, veramente di vendere frescacce bisogna evitare. Cioè non c'è nessuna possibilità di una transizione che in 48 mesi passa tutta la rinnovabile e fa meno del... Cioè vendiamo frescacce, cosa che un gruppo di una classe di non dovrebbe fare. Però per questo dico che la situazione è diventata talmente grave, perché io penso che noi siamo dentro una guerra mondiale. A me non convince l'idea che, eh, che ci siano state due guerre, prima una regionale della Russia contro eh, l'Ucraina e poi quella mondiale subentrata per l'intervento da Nato. Io penso che dall'inizio c'è una confrontazione mondiale che vede protagonista la Russia e da questo punto di vista attribuisco più responsabilità a Putin di quelle che ne attribuiscono altri, eh, ma vede dall'inizio una confrontazione con gli Stati Uniti, con la NATO, con in ballo e in ballo da tutti i punti di vista, sia come, eh, come, a, a, come meta appetita e come parte del ballo, la Cina e tutti gli equilibri internazionali. Cioè, non si fa questo casino per, per due regioni dell'Ucraina, dell o per l'allargamento un po' di, di NATO. E eh, eh, quello che, che sapevamo. Sono 30 anni che noi siamo dentro un percorso che abbiamo definito sul Transform eh, eh, della guerra dei 30 anni che ha riguardato in primo luogo la stessa Unione Europea, che viene da lontano. Questo io, eh, penso che dobbiamo un po' cercare di ricostruirlo, noi abbiamo provato a farlo. No? A un certo punto per questa guerra abbiamo parlato della necessità di fare una Yalta 2.0, che è stata anche molto discussa tra di noi perché molti vedono in Yalta un elemento spartitorio. Io penso che fosse giusto fare quel riferimento perché Yalta è la fine della seconda guerra mondiale, l'ipotesi della pace come l'ipotesi eh, imprescindibile, è la nascita dell'ONU e in qualche modo qualcosa che precede la spartizione, cioè il riconoscimento di modelli sociali diversi come quelli che si avevano contribuito nell'alleanza contro il nazifascismo alla vittoria. È chiaro che poi era una spartizione ma appunto era un'idea diciamo globale eh, di equilibrio. Eh, mi sono andato a rivedere un po' di Togliatti prima di Berlinguer, insomma dentro quel quadro eh, Togliatti non possiamo definirlo un europeista classico, assolutamente no, cioè l'atteggiamento la, del partito comunista italiano è molto prudente verso l'inizio dell'avvio del processo di, di integrazione europea. Non ostile però molto prudente, perché abbiamo quelli che io definirei eh, filosoficamente e politicamente doppi movimenti in campo. Abbiamo da una parte il consolidarsi delle costituzioni democratiche che era un gran problema e tuttora è un problema che lo era nell'immediato dopoguerra rispetto al quale poi si innesta un percorso che è quello invece di costruzione dell'Europa che pochi guardano, pochi capiscono, che viene da lontano come cultura in Italia dal federalismo storico italiano e poi naturalmente da, eh, da Ventotene. Abbiamo da una parte l'Europa sociale e poi dall'altra parte, che, che prende piede attraverso le Costituzioni, dall'altra parte l'Europa centrata sull'economia della ricostruzione. E lì, eh, quando tu mi dici economia da una parte e politica dall'altra, insomma, le due cose è difficile separarle, Ma insomma, quella della ricostruzione dell'acciaio, del carbone, così via. E dal punto di vista geopolitico c'è questo problema, eh, appunto, di che cosa può rappresentare l'Europa dopo gli Alta. Ora, nella visione credo del partito comunista togliattiano c'è l'idea che questi equilibri sono dati e che possono essere eh, diciamo eh, evoluti in senso internazionalista attraverso un rapporto tra gli stati e in senso democratico attraverso i, i movimenti di liberazione nazionale in particolare quelli che attraversano soprattutto i paesi sottoposti al, al processo di colonizzazione Diciamo che questo mi è imparso di ricostruire con i miei strumenti, con le mie capacità, diciamo, il percorso di eh, Questo percorso cambia con Berlinguerre anche perché sono cambiati, diciamo, i tempi e sostanzialmente nasce quell'idea a cui io rimango molto legato, che è quella dell'Europa dall'Atlantica agli Urali, eh, dell'Europa capace di eh, avere una relazione eh, organica con la Russia e contemporaneamente con il Mediterraneo. Eh, di un'Europa che eh, si costruisce eh, come, ehm, uso le parole di Berlinguer, come luogo della terza via dell'eurocomunismo e quindi lanciando una sfida sulla democrazia rispetto ai processi funzionalistici. Eh, leggete, domani riproporremo un, un pezzo su Transform di questo, questo, scritti di Berlinguer che sono collezionati anche in un libro, proprio Berlinguer e l'Europa sono interessanti perché vedi il rigore. Anche del Partito Comunista Italiano fino a Enrico Berlinguer e dico io fino a Natta, poi comincia un'altra storia. E, e lì c'è anche un dialogo con Spinelli che non è mai facile. Insomma, Spinelli è un uomo che ha pensato anche, diciamo, in Europa in qualche modo, eh, eh, che, che avesse anche alcuni elementi di, eh, di, di, di rottura anche con l'Unione Sovietica. Ma nei momenti cardine. Eh, C'è eh, anche quando Berlinguer accetta la questione della Nato in modo complesso perché le semplificazioni che vanno in giro in questo momento sono appunto semplificazioni assolutamente eh, ad uso del fini, cioè nel senso che non è così, cioè non è che lui preferiva la Nato, lui si colloca laddove sta in, eh, perché pensa che non può cambiare gli equilibri generali, eh, dà un giudizio naturalmente su quello che succede all'ES, ma chiede anche una capacità di, decisionale. E naturalmente c'era il patto di Varsavia, che peraltro era nato dopo la Nato. Prima nasce la Nato e poi il patto eh, di Varsavia. Tant'è vero che in quegli anni mh, mh, ci sono due elementi importanti che, che io sottolineo. Uno, che il Partito Comunista è contro il sistema monetario europeo, vota contro, nonostante che sia dentro la fase eh, dei governi di larga intese, eh, chiede lo split sulla votazione eh, del dispositivo con la malfa che si arrabbia moltissimo eh, eh, ma sul meccanismo dell'adesione allo SMEC c'è un no eh, netto contrario del partito comunista che considera quello un, un problema molto serio per la capacità esportativa del paese e quindi per la sua eh, crescita e il suo sviluppo. E poi c'è tutta la battaglia sugli euromessi che parla la sua cioè è già il berlinguer della Nato e che però è in campo fino in fondo sugli euromissili insieme ai, ai movimenti appunto quelli dei noi missili e sia la pace alla pace e all'Europa dall'Atlantico e agli Urali. Io penso che ci fossero sponde importanti con Brandt con Palm eh, diciamo una potessibilità diversa che è stata uccisa. Eh, è stata uccisa che cosa? da che cosa? dall'avvio del percorso di globalizzazione capitalistica che viene da lontano, eh, che viene da, dalla reazione alla sconfitta nel Vietnam, eccetera, eccetera, L abbiamo parlato tante volte e che in Europa c'è una data precisa, si chiama Maastricht e si chiama la costruzione di un, della costituzionalizzazione dell'ordoliberalismo. E le coincidenze delle date sono impressionanti, scioglimento del PC. Maastricht e, e, e via dalla Scala Mobile stanno più o meno, cioè e, e i patti di, eh, eh, di, di, di luglio, concertativi, sindacali, quindi cambiamento dalla natura del soggetto politico e del soggetto sociale nello stesso tempo in un paese difficile come l'Italia, è lì che comincia il rovesciamento del caso italiano nel suo contrario, dal punto più avanzato a quello che stiamo diventando adesso il punto più alle tre. Eh, sono 30 anni che vanno letti quelli dall'89 oggi abbiamo detto noi l'abbiamo fatto con Transform avvalendoci anche del materiale che veniva dalle Plomatic, che dal punto di vista proprio dall'analisi demografica legge questi 30 anni come eh, quelli che determinano effetti quali quelli di una guerra pensare tanto per dire io ho visto il primo articolo che ho fatto per Transform nella nuova serie cominciava con la parola l'Ucraina perché? Perché l'Ucraina era presa a riferimento da le monde diplomatiche come modello di che cosa significava l'impatto liberista nei rapporti tra l'est e l'ovest dell'Europa. Mentre durante gli anni eh, appunto del muro, paradossalmente l'andamento demografico dell'Ucraina assomigliava a quello della Francia, dopo l'89 l'Ucraina perde 7 milioni di abitanti in, in un complesso di 20 milioni di abitanti persi dall'est, eh, con tre fattori che si sommano. Eh, riduzione dell'aspettativa di vita, eh, emigrazione fortissima a livelli africani e, e, e verso soprattutto i paesi che pagano di più, quelli che sono peraltro scolarizzati, come erano tutti questi lavoratori dell'est, Ucraina. Ma per come l'Ucraina, l'Ungheria, eh, la, la Cecchia, poi e così. Via. E, e, e, e quindi si determinano anche le condizioni di tensioni che, che, che poi eh, abbiamo visto sono esplose con i nazionalismi, eccetera, eccetera. Peraltro, c'è un cambiamento radicale delle frontiere io, io rimango basito di fronte a quelli che dicono che l'elemento cardine della trattativa tra Russia e Ucraina è il non toccare le frontiere l'Europa del dopo 89 nasce con il cambiamento radicale delle frontiere la prima frontiera che cambia radicalmente si chiama Germania ce n'erano due, se ne è fatta una e fu un cambiamento epocale Invito i signori che parlano di, eh, di eh, diritto internazionale a partire dall'inviolabilità delle frontiere a farmi vedere dove sta la Cecoslovacchia o a ricostruire la Jugoslavia. E siamo di fronte veramente a una mistificazione della storia che è insostenibile. Poi abbiamo avuto il salto di qualità del funzionalismo, che è quello che è stato consentito da Maastricht. Siccome devo andare verso la fine, verifichiamo le tre grandi crisi come sono state affrontate. La crisi finanziaria importata dagli Stati Uniti ed esportata contro i cittadini europei, edificando l'austerità, che è una, eh, è una forma, eh, come si può dire, eh, che porta indietro la concezione dello Stato a prima eh, degli statuti albertini, perché è imposta ai cittadini. È uno Stato contro i cittadini dal punto di vista fiscale, perché lo Stato impone ai cittadini di pagare più di quello che i cittadini prendono dallo Stato, cosa che è contro eh, i principi delle rivoluzioni borghese La pandemia è stata gestita in opposizione radicale alla liberalizzazione dei brevetti sulle, sulle, eh, sui eh, su, uh, i vaccini e attraverso la totale osmosi tra i gruppi dei, dei dominanti eh, politici e, e, e, e, e, ed economici e finanziari e gli effetti li vediamo adesso in dire che piangiamo sull'aumento delle ricchezze perché questo è e la guerra come dicevo prima è gestita attraverso il mercato delle armi eh, riconosciuto come soggetto fondante il funzionalismo bellico che piace eh, a, a Letta, a Macron a, For a von der Leyen e a tutti i dominanti europei eh, è privo di qualsiasi contrattare eh, dal punto di vista delle regole elementari che valevano pure nel medioevo che c'era un principe a cui qualcuno rispondeva allora io penso che eh, tutto questo avviene in un quadro eh, di stagflazione drammatica che io non so quanto reggerà la Germania e eh, giustamente Paola diceva la Francia ma la Germania sta sotto uno stress secondo me mai visto perché è un paese che si trova quasi l'8% all'inflazione e la crescita è, e, e con la difficoltà a fare i surplus economici che era abituato a fare e con un indirizzo contro natura che è quello di costruire una e realtà economica euroatlantica che non esiste, non esiste in natura, esiste una realtà europolitica dominante come articolazione della, della dominanza che è l'euroatlantica. Da questo punto di vista le proposte di riforma si muovono purtroppo in questa direzione, ma mh, si muovono, mh, io dubito che si muoveranno in modo effettivo, si muovono nei fatti, come sempre hanno fatto, come si dice, il potere poggia sulla canna del fucile, si diceva un tempo, ma purtroppo lo slogan rivoluzionario è si è trasformato in uno slogan ad uso e consumo delle borghesie dominanti e dei loro accordi eh, più o meno armati. E, e dunque, mh, non so, so che bisogna andare con un elemento di rottura rispetto a quello che c'è. Eh, come fare è un bel, bel problema perché il funzionalismo ha, eh, non ha, ha impedito la costruzione de de degli anticorpi democratici, non ci sono soggettività democratiche europee, eh, eh, eh, è proprio com complicato, però io credo che insomma noi in questa direzione dobbiamo andare anche perché eh, eh, tornare all'idea eh, del, della riedificazione degli stati francamente mi sembra come si può dire, cullarsi in un sogno che non, che non corrisponde. Anzi, io penso che proprio non aver fatto la battaglia per, subendo l'iniziativa borghese su questo fronte dell'edificazione europea sia stato il più grande dramma del movimento operaio eh, insieme a, a, a, al disastro del socialismo reale. Uh, io penso che bisogna uh, porre alcuni elementi, uno viene dal programma europeo di, di, francese, della sinistra francese, Temo questo tema che noi avevamo sollevato, uh, ci hanno guardato con la puzza sotto il naso, come se fossimo un po' così, della disobbedienza costituzionale, è un tema che io credo che abbia una sua pregnanza. Uh, peraltro un tema che è stato attivo anche nella realtà, io ricordo che, eh, alcune delle misure più drammatiche, più drastiche, più antipopolari della Troica in Portogallo furono bocciate dalla Corte Costituzionale portoghese proprio in nome della Costituzione portoghese. Un articolo molto semplice: eh, eh, I governanti non possono fare misure che eh, portino le sofferenze del popolo oltre certi limiti. Adesso ve l'ho detta in volgare, ma è scritto non molto diversamente in quella Costituzione, non a caso frutto da una rivoluzione. La seconda. È chiaro che è frutto di tutto ciò che non c'è, e noi ci dobbiamo interrogare molto su che però la natura dell'incontro è questa: io sono per una contrapposizione frontale tra l'interparlamentarismo e l'intergovernativismo. Cioè io sono per rompere il fronte eh, del, eh, del patto di dominanti che si realizza intorno alla eh, concezione di governance politica ed economica sono contro l'intergovernativismo e sono per una forma di interparlamentarismo. Cosa complicatissima perché i parlamenti sono ridotti come sono, ma l'unica cosa che si può fare, secondo me, come proposto. E quindi sono contrario alle confederazioni dirette, sono contrario all'elezione diretta del Presidente della Commissione europea, eccetera, eccetera. Sono perché eh, si realizzi una capacità... Eh, innanzitutto di determinare un'effettiva sovranità europea e io sono a favore dell'elezione per liste europee del Parlamento europeo e naturalmente della sua eh, potestà legislativa, che però deve essere potestà effettiva e quindi tiene che il soggetto legiferante è il Parlamento, ed è il Parlamento che ha, la, ha il potere sugli organi esecutivi. Dalla banca a questi commissari eh, presi per non so da dove e che eh, assurgono una ruoli senza senso. E, e a, a costruire forme di interparlamentarismo rispetto alle questioni fondamentali, la prima di tutte è quella del bilancio cioè dovrebbe, dovrebbero esserci sedute di bilancio tra i il Parlamento europeo e i Parlamenti nazionali. La realtà è molto più semplice di quello che appare, in realtà, perché sono cose che si possono tranquillamente fare eh, avendo questa volontà. Invece la volontà è stata contraria, quella di svuotare anche i Parlamenti nazionali. Però, per esempio, i miei colleghi parlamentari europei e inglesi erano membri di diritto anche delle commissioni del loro Parlamento nazionale e quindi partecipavano alle loro commissioni. Per dire un esempio, ci sono elementi eccetera eccetera che possono essere evoluti in questa direzione. Come bisogna riprendere eh, l'iniziativa su quell'Europa, cioè dall'Atlantico dall agli Urali, e, e, e, e con una centralità mediterranea che era già abbozzata? Io penso alla trasformazione di Euromed in una struttura reale, anche di cittadinanza allargata. E penso che l'esclusione della Russia dal Consiglio Europeo sia una cosa folle, assurda, bisogna recuperare una capacità di relazione con la Russia e con la stessa Turchia. L'unica cosa su cui sono stato d'accordo nella vita con Prodi era l'allargamento della Turchia, ma non sempre guardato tutti strano, ma era la mia idea dell'Europa, quella che appunto si allargava per il modello sociale e non per piattaforma economica della globalizzazione. E questo penso c'è, cioè, però, la rottura con questo che esiste adesso deve essere molto forte e io credo che in questo momento, in particolare Letta per le sue caratteristiche di uomo inserito nella governance globale, rappresenti eh, l'avversario quasi fondamentale nell'idea nell di una costruzione di Europa democratica alternativa a quella euroatlantica. Dico letta per, per dire quel sistema là che vede letta Draghi, ma che arriva fino a Fratelli d'Italia, non a caso se devo pensare a governi futuri posso pensare facilmente diciamo a governi europei che ormai si espandono in questa direzione. Grazie scusate un po' per l'articolazione della discussione. Grazie a te Roberto ecco appunto molto molto interessante anche la tua relazione ho notato che dove ha terminato Paola ha incominciato te, cioè eh, Paola parlava di, eh, della richiesta di aumentare gli investimenti pubblici eh, presente nelle raccomandazioni eh, che sono state pubblicate ieri e tu hai incominciato eh, proprio con ehm, diciamo, il tema del, del, degli investimenti che sono stati fatti sulle multinazionali. Io su questo vorrei anche dire... Che effettivamente c'è uno stimolo forte da parte dell'Unione agli investimenti che devono essere fatti dagli Stati membri, ma gli investimenti devono essere fatti dando soldi ai privati. E quindi ecco qui che torniamo al discorso del neoliberismo, del capitalismo, cioè il privato che deve ricevere quattrini, per saldare i propri debiti con le banche, per far ripartire l'economia, per poi guadagnarci lui. Perché, come diceva giustamente Roberto, i salari stanno sempre fermi allo stesso punto e con l'inflazione eh, diciamo che stanno tornando ai tempi de dell'antecristo. Mi è piaciuta molto eh, la ricostruzione storica che hai fatto, ehm, ti devo dire che io ho eh, molto apprezzato Togliatti perché eh, il discorso dell'Europa dall'Atlantica Iurali parte da lui e nelle discussioni in Parlamento per l'adesione alle tre comunità, eh, è vero il Partito Comunista e Togliatti era ovviamente ideologico, ma non era preconcetto. E questo molti non lo capiscono, per cui eh, Berlinguerpa si pone in linea di continuità, è vero Togliatti è stato anche molto travagliato perché c'è stato il famoso 56, cioè lui non, non ha patito anche molto quello che, quello che la storia eh, ha riservato al mondo durante quegli anni. Ma eh, io penso appunto che Berlinguer si, di, si ponga in linea di continuità con il pensiero di Togliatti, e anche se, ripeto, eh, questi approfondimenti eh, è difficile da ritrovarli perché ormai eh, noi, mi metto anche io per prima, siamo tutti così un po' più superficiali, non, non ci rendiamo conto che se non andiamo a guardare nella storia, nelle, nelle radici della nostra cultura, noi riusciamo a spiegare i fenomeni attuali. Eh, quindi eh, le tre crisi gestite, mia Maastricht, Maastricht è figlia della fine della Guerra Fredda. Eh, Maastricht e l'Euro stanno lì, non c'è niente da fare. Fine della Guerra Fredda che poi, eh, cioè, come come come diceva Schmidt, cioè l'America ha, di, ha finito con un nemico, l'Unione Sovietica ha cominciato con un altro, la Cina. Quindi forse cioè anche, anche lì non c'è soluzione di continuità perché il nemico, eh, l'impero vuole il nemico, non c'è niente da fare e, e, e se non c'è se lo crea. E questo purtroppo ci porta appunto alla gestione delle crisi nel modo disastroso che avete detto. Eh, io sul Next Generation eh, sono meno ottimista di Paola <ride> eh, perché appunto eh, noi praticamente ci, stiamo, ci siamo fatti noi sapevamo, abbiamo sempre saputo quello che si doveva fare per il nostro paese, abbiamo dovuto aspettare che fosse eh, l'Europa a metterci i paletti, a darci eh, il timing, lo schedule eh, per, per, e, e sbandierandoci i soldi perché se no ce li toglie, se no non lo facevamo. L'ultima cosa, la governance, questa parola, che brutta parola, è una parolaccia proprio, <ride> questa della governance, <ride> cioè, al massimo la governabilità, cioè, perché dobbiamo parlare di governance, <ride> che è un, un concetto così lontano, diciamo, dalle, dalle nostre corde, dalle corde di noi italiani, perché non, non ci appartiene, e, e, quindi, e, e quindi niente, eh, molto, molto molto interessante entrambe, e vorrei sapere eh, e lo chiedo a tutti e due, eh, il, il problema perché secondo me oggi eh, ovviamente il grande grandissimo problema è questo della difesa comune europea, è quello del Global Gateway. Eh, perché l'Europa per un momento ha pensato di poter diventare una superpotenza e di mettersi a fare l'ago della bilancia fra gli Stati Uniti, la Cina, la Russia, e poi invece si è subito riallineata, appena è stato eletto Biden, si è eh, subito riallineata a, a lui, al, agli Stati Uniti e alla Nato. Allora io appunto vorrei chiedere... A voi ma anche a tutti eh, gli, coloro che stanno partecipando eh, qualcuno lo vedo qualcuno invece è oscurato eh, come si fa a uscire da questa situazione di sudditanza eh, nei confronti degli Stati Uniti ma soprattutto veramente vogliamo uscire cioè siamo sicuri che l'Europa voglia eh, diventare una cosa autonoma forse la Francia ok ma eh, io questa volontà non la vedo tantissimo anzi noi siamo il pilastro della Nato e degli Stati Uniti secondo me però ho visto che Franco Russo si è iscritto a parlare quindi eh, gli passo subito la parola immediatamente grazie Franco grazie consente accesso scusate ma mi fa sempre grazie mille e e grazie sì, fiammetta naturalmente le due relazioni hanno spaziato da, come dire, da, dalla geopolitica alla storia alle vicende invece del, del, della conferenza sul futuro quindi intervenire non è assolutamente facile però mh, insomma io alcune cose vorrei mh, pronunciarmi ovviamente nel tempo brevissimo di un intervento dopo due relazioni abbastanza ampie però per mettere a, cioè per fare alcuni inviti il primo lo farei a Roberto nel senso che eh, sarebbe interessante forse lo possiamo fare anche come osservatore sull'Unione Europea discutere diciamo le posizioni del PC alla costituente discutere le posizioni del PC adesso dico su quali punti del PC sul, sul piano Marshall, discutere posizione del PC sull'Unione Europea, quella che poi sarà chiamata l'Unione Europea, cioè la CECA e tutti, tutti gli altri passaggi. Partendo però, Roberto, anche da un punto: eh, perché citavo i, lav i lavori della Costituente? Perché noi del PC possiamo dire mh, tante cose buone, la difesa che poi ha fatto la Costituzione tante tante altre cose. Però io penso che su una cosa sia difficile contestare quello che sto per dire, cioè dire che il PC lo, alla Costituente lo chiamerebbe oggi sovranista. Cioè il PC aveva una cultura assolutamente sulla centralità della sovranità del Parlamento, tant'è vero che era contro le regioni, quindi contro i decentramenti, ed era contro l'istituzione della Corte Costituzionale, e quindi era effettivamente un partito legato alla sovranità popolare, non alla sovranità popolare costituzionale, ma è popolare in quanto tale, cioè e, e, diciamo così potremmo definirla adesso con un termine eh, alla giacobina cioè all'89 francese. E questo lo dico Roberto perché secondo me se noi continuiamo a vedere nel Piccinto gli atti bellici, eccetera, eccetera, i paladini della democrazia... Eh, io penso che noi perdiamo di vista il tanto il contenuto culturale vero di quello che è stato il pc cioè la concezione del pc e poi neghiamo il fatto che il pc da partito diciamo così molto tattico gestito appunto da togliatti poi adattava le sue linee all'evoluzione all del momento ehm, quindi io penso che discutere del pc sia una cosa molto importante culturalmente non possiamo farlo stasera, però io volevo fare questo avvertimento. Il secondo avvertimento che volevo fare sulla storia del PC è questo. Il PC ha sempre avuto una visione molto egemonica dei suoi rapporti con gli altri soggetti politici. Per esempio, sul PC, col, col Partito Socialista Italiano, andava bene quando era assolutamente subalterno alle linee della terza internazionale e al PC. Non è andato più bene quando, per esempio, il PC, da destra ovviamente, e si è sganciato dall'egemonia del PC però a me non interessava tanto questa vicenda mi interessa però Roberto chiamare la tua attenzione sul rapporto PC partito d'azione perché su questo per esempio il PC ha sempre avuto una linea di demolizione netta, frontale contro tutte le culture veramente democratiche veramente democrati, come poteva essere quella appunto del partito azionista per citare i suoi esempi classici da FOA a spinelli a ernesto a ernesto rossi quindi secondo me mettere le mani su queste quindi sarebbe anche mettere le mani sul rapporto pc federazione europea perché mentre per esempio i, i federalisti italiani erano appunto per il federalismo europeo ehm, contro lo stato nazione quindi contro la sovranità popolare dello stato e per il superamento dello Stato nazionale, il PC non era su questa posizione. Però io ho fatto questi accenni veramente grezzi, però non imprecisi, spero, per dire che secondo me affrontare la vicenda del PC e le sue politiche internazionali richiede appunto un lavorio ad hoc e anche una discussione fra, fra di noi molto più approfondita di quanto lo possiamo fare stasera. Così come tutta la vicenda che tu ricordi di Berlinguer tu tracci un Berlinguer, diciamo così, eurasiatico, agli urali così. Io ricordo il Berlinguer del compromesso storico, il Berlinguer della Nato. Quindi, secondo me, noi non possiamo tagliare con l'accetta le cose perché l'evoluzione del PC è molto sempre legata alla contingenza. PC era un partito molto dell'opportunità. Non voglio andare oltre sulle parole dell'opportunità. Quindi era un vero partito politico, ecco. Detto questo, io voglio ri richiamare invece ancora una volta l'attenzione sull'importanza che avrebbe avuto in Italia una cultura azionista veramente federalista. So ovviamente che il federalismo era anche nella versione di Einaudi, però c'era anche una versione socialista che, che, che risala al padre di Trentin, a Silvio Trentin, c'è una tradizione di federalismo democratico come quella di Ernesto Rossi che è stata uccisa in Italia. Tant'è vero che poi queste persone sono calamandrei stesso era dell'orientamento. del, del Quindi io penso che tutta la vicenda PC sia molto più complicata e sia molto, diciamo così, meno democratica di quanto probabilmente Roberto abbia la voglia fare intendere. Eh, ovviamente io, essendo nato trotschista, capisco che queste mie accentuazioni però sono molto onesto come vedete, no? Cioè anti, anti PC sono molto molto molto forti. Per venire invece anche all'oggi eh, io penso questo, che il, avendo letto come voi eh, diciamo le, le, le, gli atti della conferenza del futuro, cioè fondamentalmente la, il, documento, il documento finale, eh, anch'io penso che le, le, da questa conferenza viene fuori, fuori un'idea di Unione Europea sovrana a livello geopolitico. E questo mi pare che Paola lo dicesse abbastanza bene. Intrecciato con l'idea che l'Unione Europea dovrebbe farsi promotrice di una globalizzazione selettiva, come dicono loro. Roberto Musacchio diceva appunto una regionalizzazione che non è credibile, questo è possibile, del, del, dell'Unione Europea. Io penso, Roberto, che sia invece... L'idea di una globalizzazione selettiva significa che bisogna fare una globalizzazione, cioè quindi le catene del valore, le catene della subfornitura, che siano resilienti, dicono loro, cioè a dire che si scelgono i paesi con cui è possibile fare da oggi in poi una relazione di globalizzazione. È possibile o non è possibile? Su questo io ho più perplessità delle tue, nel senso che quanto sta facendo anche gli Stati Uniti in Asia, per esempio con l'ultimo viaggio di Biden, con l'AUKUS, lo chiamiamo così, il Quad, eccetera, eccetera. Vedo che loro comunque stanno tentando appunto di contrastare l'egemonia cinese in Asia e quella della Russia in Europa, appunto, vedendo di rinsaldare alcune loro, alcune loro alleanze. Non è facile perché anche loro hanno le contraddizioni. Per esempio, l'India è in questo caso effettivamente una chiave di volta per, per leggere le contraddizioni sia dello schieramento, diciamo, russo-cinese, sia dello schieramento guidato dagli, dagli Stati Uniti. Perché l'India è. Non ha approvato le, le, le, le, le sanzioni alla Russia, però sta dentro, sia il Quad ci sta dentro, cioè quindi, come dire, nella politica anticinese, l'India è, è, è dentro. Così come nelle catene del valore, mentre sta con la Russia per quanto riguarda le forniture di armi, sta con gli con USA per quanto riguarda invece le catene del valore delle tecnologie avanzate, dalla sanità a quelle, a quelle informatiche. Quindi. Questa è una vicenda da seguire. Può darsi che abbia ragione Roberto nel dire che la veda molto impossibile, oppure invece loro sanno appunto come parte della, della strategia di confrontazione, con, di confrontation con la Cina e la, e la Russia, possano andare avanti. Comunque, l'idea di questa conferenza del futuro su questi due aspetti, cioè sovranità geopolitica, accorciamento delle catene del valore. Io leggo i punti 3 e i punti 5, sono assolutamente, assolutamente eh, d'accordo. Eh, così come il punto 11, in cui si dice del, dell'autonomia strategica, mi pare che questo sia abbastanza nuovamente ribadito. Su questo punto, io richiamo la vostra attenzione proprio sulle formulazioni del, del punto 11, là dove si dice che l'Unione Europea deve avere un'autonomia strategica. Vado alla conclusione, eh, perché ho già parlato molto nel senso che pro propongono anche un contratto sociale rinnovato questo per me è un punto molto importante perché adesso non, non, fa, non, non partecipa mai ehm, Papi Bronzini su, su questo il quale ci ricorda appunto il, il social pillar secondo me il social pillar è dentro la costruzione appunto di un rafforzamento dell'integrazione della dell'Unione Europea e ovviamente i processi di integrazione e politica comportano anche dei processi di integrazione sociale, cioè tu non puoi gestire una società mettendo al muro alla fame milioni e milioni di persone quindi l'Unione Europea ha la necessità di risancire un patto sociale in maniera che Allevi con le misure possibili il salario minimo, eh, le, le, le, i contributi del SURE, i contributi oggi per, per le fasce debole sulle, su, per combattere l'inflazione, per appunto rafforzare la gestione, la gestione politica. Questi secondo me sono temi che io spererei che Papi possa affrontare prossimamente, perché ci delineano una, una parte appunto dei processi che l'Unione Europea sta portando avanti, cioè a dire l'Unione Europea non è che vuol distruggere gli strati popolari l'Unione Europea vuole gestire integrare nei limiti del possibile nei limiti diciamo così, che le consente l'accentuazione la, della sovranità eh, geopolitica nei limiti che gli consentono l'accorciamento delle catene del valore nei limiti che gli consentono l'esaltazione della competitività a integrare appunto gli strati degli strati sociali e qui adesso vado veloce ma insomma c'è cioè il punto 13 sul mercato del lavoro ehm, e, e, e altri punti in cui si richiede questa integrazione fra una visione di un'Europa geopolitica sovranamente forte a livello appunto, delle, delle, della gestione dei conflitti mondiali e un'Europa che è capace di integrare, di gestire quindi attraverso poi i sistemi di governabilità, per usare la parola che piace a Fiammetta al, al suo interno l'ultimo punto che volevo dire perché veramente vi ho portato via Molto tempo e, e, e mi scuso, c'è un punto che eh, scusate, lo, lo ricerco perché così non dico delle, delle fesserie. C'è un punto eh, che è il punto 39, quello che fa parte di tutte le questioni istituzionali eh, su cui vorrei dire delle parole, ma, ma lo farò in, in una prossima riunione. In cui si dice il punto 7 del. del, del, del, del, del il 7 del 39 dice riaprire il dibattito sulla Costituzione. Ora io penso che e ho concluso, anch'io sono d'accordo con, con Fiammetta, che secondo me, eh, al di là di tutti i meccanismi che possiamo inventarci del rafforzamento del dialogo interparlamentare, così se noi vogliamo dare effettivamente una visione nuova, una svolta, nuova, noi dobbiamo batterci per la convocazione di una costituente e per l'elaborazione di una Costituzione. All'obiezione che sempre mi si fa ma l'elezione di una costituente oggi avrebbe i, i rapporti di forza identici. Io dico che spostare però la discussione fra forze politiche a livello del, del dibattito costituzionale è diverso, e un apre un'altra prospettiva, come dimostrò la costituente italiana in cui andava dai monarchici ai comunisti, alla democrazia cristiana, in cui comunque si produsse una costituzione di compromesso, ma che spostò in avanti... Il, ter il, il terreno di confronto vi ringrazio grazie a te Franco interessantissimo l'intervento se c'è qualcuno che vuole rispondere o qualcuno dei relatori eh, o qualcuno dei partecipanti abbiamo ancora un po' di tempo quindi poss possiamo diciamo vivacizzare ulteriormente la discussione se volete vedo Ernesto che sorride proprio sotto i baffi, letteralmente. L'ho cosa... visto, visto oggi in uno splendido tango, quindi <ride> l'ho ammirato veramente. su Facebook. L'ha messo su Facebook, quindi è pubblico. No, volevo dire eh, questa cosa che ha detto Franco sulla Costituente, effettivamente è, eh, è vero che rispecchierebbe le attuali forze politiche in campo, però... Il ruolo che eh, quasi in maniera mistica assumono coloro che sono eletti in una costituente non è da sottovalutare perché mh, vengono, diciamo, in, eh, viene affidato loro un compito importante e quindi probabilmente avrebbero un maggiore senso di responsabilità rispetto a quello che ci può essere in, un, in una convenzione Istituita ad hoc, dove, come sappiamo, partecipano lobbisti, associazioni più o meno, diciamo, eh, più o meno positive, ecco, più o meno accettabili dal punto di vista della democraticità. E quindi io sono molto d'accordo sull'elezione sull di una costituente. Eh, un altro tema che mi viene in mente, su cui spero di sollecitare, di stuzzicare la, la voglia di qualcuno di rispondere, è eh, il problema dell'inflazione e il problema della gestione di tutto questo debito europeo, che so che avete fatto eh, una precedente riunione eh, alla quale io anzi mi scuso per non aver partecipato ma le varie proposte che sono state fatte secondo me non tengono conto nessuna né eh, dell'enorme inflazione che sta travolgendo sia l'Europa che i suoi stati membri né dei problemi giuridici perché l'agenzia per il debito per esempio dove, dove la incardini dal punto di vista giuridico nei trattati eh, e, e così via. Cioè, modificare quelle regole... Eh, come si può fare per modificare quelle regole? Eh, perché adesso hanno esteso la sospensione del patto fino al 2023 a causa della guerra e noi stiamo stappando le bottiglie di champagne, ovviamente ma eh, la sospensione del patto non vuol dire che anche le procedure del patto siano sospese, correggetemi se sto sbagliando, quindi tutto va avanti, eh, solo che per il momento non si aprono procedure per disavanzi eccessivi, eccetera, eccetera. E questa cosa ora la stiamo rimpallando in avanti, ma prima o poi bisognerà affrontarla. E come la affrontiamo? Eh, cioè non, non so se noi possiamo immaginare un qualcosa eh, che stia in piedi eh, sia dal punto di vista eh, sociale, sia dal punto di vista giuridico, democratico. Eh, io sarei per la cancellazione del debito, per esempio, quantomeno del debito pandemico, eh, del, dell'eventuale debito, insomma, del debito adesso fatto durante la guerra per, per i soldi spesi per le armi, francamente non lo so, però non per, non, non, cercando di non, essere, di non avere una posizione punitiva... Eh, Cercherei mh, più che eh, inventarmi strani meccanismi eh, sì, di aggiustare le regole sul patto di stabilità e crescita e, su, e sui vari two-pack, six-pack, fiscal compact e via dicendo, ma anche un, avere un approccio più radicale, cioè cancellare il debito pandemico, che è una cosa che si può fare. Non è vero, come dice la Lagarde, che non si può fare. Perché, eh, perché non c'è scritto niente né nei trattati né nel, nello statuto. E, e quando non c'è scritto niente, almeno a noi giuristi ci insegnano che eh, una strada per, eh, per arrivare a Dama si riesce a trovare. Per cui ehm, ecco su questo forse stimolerei un, un dibattito un po, più, un, un po' più acceso perché se ne è parlato per un qualche momento dopodiché però magari non è la soluzione giusta quindi ripeto gli economisti presenti ci possono illuminare su questa strada che forse sto dicendo una fesseria e, e non me ne rendo neanche conto e non so se giovanni vedo tante persone <ride> niente non, <ride> non, so. non so se ernesto vuole dire qualche cosa Nesto, il microfono Dicevo, no, adesso ho scritto un messaggio per dirvi che vi devo lasciare e vi illuminerò la prossima volta, al prossimo incontro. Adesso ho un impegno più importante, devo fare allenamento per il ballo. Ah beh, allora... Upi Maio, Ok, addio ragazzi. Ciao Ernesto. Ma anche Paola, diciamo, ci potrebbe... anche... Se non ci sono, non è detto che dobbiamo per forza portarla per le lunghe, cioè abbiamo alcuni ascoltatori che io sto chattando con alcuni, quindi vediamo un attimo. Rispondo un attimo al telefono, poi devo una risposta a Franco Russo se non ci sono altri. No, io mi chiedevo veramente. Su questa cosa dell'agenzia dell del debito eccetera, non, non voglio entrare perché sono materie molto complesse. E non abbiamo neanche il tempo né io ho abbastanza capacità, però è, è, sono i temi che eh, stanno sul tavolo: appunto, eh, sulla questione della riforma della governanza europea. Ci sono stati eh, contributi eh, da parte di molti, anche contributi da parte di alcuni centri studi italiani. Eh, o studiosi italiani eh, che vanno approfonditi, che vanno studiati, che vanno approfonditi, eh, con, con la speranza, diciamo, che non si tratti di una tinteggiatura, insomma, no? eh, di facciata, ma che effettivamente poi possa possano incidere eh, sulla, sulla struttura proprio della... Ecco, ma non potrebbe essere l'applicare diciamo. ad avere questo compito, eh, cioè fare le cose più semplici possibili. Perché complicarci ulteriormente la vita con altri soggetti, altra burocrazia, cioè... Tanto comunque le mani tra sui trattati vanno messe, no? Eh, adesso si è deciso di sì, pare che si è deciso di sì. Io per esempio... Prego, prego Giovanni. Permette, no, vi rubo solo due minuti perché anche io poi devo andare, ma solo per, insomma, è interessantissima discussione, certamente dovremo approfondirla anche sui punti che giustamente ci vedono, se non contrapposti comunque, come dire, articolati. Io... Devo dire, prima me, me la cavo proprio in un secondo, anche per la mia, come dire, carriera universitaria. Eh? Io eh, ho sempre... Ah. Aspetta, Zorari. Le mie tesi fatto? sono su Trentin, sul federalismo, quindi con tutta la prima parte dell'intervento di la sua impostazione. Mi, se mi senti? Sì, adesso sì. Mi sentite? Sì, diciamo, perso, quindi, un abbiamo, abbiamo perso fra... un po' di, di battute però eh beh, insomma la battuta era solo questa in breve Trentino. ecco io ho scritto su questo anche da giovane studioso quindi sono d'accordo esattamente con quello che tu dicevi Franco Trentino, federalismo eccetera per quanto riguarda l'aspetto eh, come l'idea dell'unione europea sovrana è vero che hanno l'idea della globalizzazione selettiva e qui anche tu l'hai fatto rilevare nella chat, ma poi l'abbiamo discusso ieri nella sede del Laboratorio per il Sud. Io eh, approfondirei molto, anche dal punto di vista proprio ordoliberista e anche della governabilità, tutto l'aspetto dentro il PNRR, tra l'altro, è una falsa, la, la falsa, la, la truffa della transizione ecologica tutto il rapporto anche interno, ma che diventa interno e esterno, del Mezzogiorno d'Italia come hub appunto di una transizione ecologica a Pasulla. Eh, perché, come diceva giustamente Roberto nella sua introduzione, io credo che contrapporsi all'euroatlantismo, contrapporsi comunque ad un'idea della sovranità mh, europea, così come viene avanti, anche per le difficoltà della Germania, che giustamente Roberto rilevava, io credo che rilanciare un'idea, sto pensando ai lavori per esempio del mondo diplomatique e così via, di qualche anno fa rilanciare una governabilità euro-mediterranea, anche in contrapposizione invece all'ordoliberismo e ai tentativi di uscita dall'ordoliberismo che vengono avanti e poi sono tentativi contraddittori, perché appunto è stato già detto mi pare da Franco nel momento in cui si dice tentiamo tentiamo di gestire eh, anche i rapporti con le singole nazioni, di gestire sul piano istituzionale, sul piano sociale poi la dichiarazione a me è, per me è stata sconvolgente. a parte Borra, che racconta poco ma, ma la dichiarazione della von der Leyen eh, di ieri pomeriggio cioè eh, la guerra finisce con la vittoria dell'Ucraina ha un significato anche di collocazione di poteri che forse stiamo un po' trascurando molto molto forte. Io credo, ehm, adesso ho scritto poco fa un articolo appunto su, sulla testa in cui riprendo alcuni di questi temi, io credo che noi dobbiamo, non possiamo sottovalutare all'interno di questa, dell'economia post-pandemica, poi dell'economia di guerra ehm, una come dire, una, una guerra valutaria a livello globale, di cui secondo me la, da un lato la vicenda ucraina, russa, rublo Gazprom, eccetera ma in qualche modo anche il viaggio di Biden per accerchiare la Cina non necessariamente non necessariamente eh, riuscita perché poi eh, mi pare che Franco dicesse c'è l'India con i suoi ossimoni, le sue contraddizioni, è molto importante anche l'Indonesia da questo punto di vista e su questo punto, e altri stati e altre nazioni, anzi, ehm, asiatiche. beh, Io credo che mh, da questo punto di vista, eh, quello, vabbè, quello che abbiamo chiamato anche in un incontro precedente, una nuova Bretton Woods o meno, eh, tutto il dibattito che ha aperto il compiante bravissimo Arrighi Righi, eh, proseguito in qualche modo da Fumagalli, insomma tutte le, queste accezioni su, cosa, su una nuova, eh, un, un nuovo equilibrio valutario e monetario plurale, plurale, potrebbe essere in qualche modo una discussione da fare. Tenete conto che non è detto che poi Biden eh, vinca le elezioni di mid-term, insomma... Cominciamo a ragionare anche su questo, che gli equilibri sono molto fragili, cosa addirittura sconvolgenti in Russia, con probabili cambiamenti anche violenti, ma sono difficili anche in Cina. Non è facilissimo, non è facilissimo il congresso del Partito Comunista Cinese per l'attuale eh, dirigenza. Anche per ciò che ha posto al centro di questo congresso, ma non sto qui a perdere tempo su questo punto, e ma anche quella statunitense. Ecco, un ultimo punto, poi eh, non mi faccio più perdere tempo. Io sono son sempre stato d'accordo, lo diceva, adesso, che ammette, lo diceva Franco prima: eh, batterci per la formazione di una costituente, per una nuova posizione europea. Eh, Ovviamente eh, il principio è giusto, sono d'accordo, credo che questo debba essere un po' il nostro, eh, un punto fondamentale della nostra riflessione, anche fondativa della nostra riflessione, però le Costituzioni come, come Franco sa bene, come ci insegnano i nostri maestri, eh, nostri maestri costituzionalisti, eh, le Costituzioni nascono sempre da rotture. Le costituzioni nascono da rotture, guerre, rivoluzioni. Ricordo appunto. Quindi, testo... quale momento migliore Giovanni? a questo stavo dicendo? Infatti, pensavo a un testo di Gianni Ferrara. Quindi il clima è certamente giusto. Forse ecco, dobbiamo in qualche modo leggere meglio, e aspettare che, che queste, questi sconvolgimenti, queste rotture, eh, in, indichino in qualche modo un punto, un punto di approdo, è eh, che in questo momento è molto difficile perché appunto eh, la Polonia da, da reprova dell'Unione Europea diventa la guida dell'Unione Europea, forse c'è l'Unione Europea in quanto tale, io la penso così, non c'è più, sono molto drastici in questo momento, c'è una nuova Unione Europea che è quella più atlantica, guidata direttamente dagli Stati Uniti, poi eh, noi stiamo, e chiudo sul serio, non stiamo dimenticando cosa è l'Unione Europea lo sarà comunque come forza che si autopropone come nazione si autopone ma con l'Ucraina che comunque questa guerra beh, non finirà però un'uscita degli eserciti in qualche modo dai confini o comunque dalle occupazioni o no? sotto forme diciamo sotto forma coreana in qualche modo eh, questa guerra avrà una seconda fase e l'Ucraina paese di 45 milioni di persone armatissima armatissima non dimentichiamo e conforme e conforme di gestione eh, di gestione dello Stato estrem, post democratica vorrei dire molto vicina a quelle polacche se lo studiamo eh e che dobbiamo studiare bene anche prima della guerra cosa era, era l'Ucraina non per accedere alle sciocchezze sulla denazificazione però Andiamo a leggere come è strutturato lo Stato ucraino. Beh, questo Stato diventa importantissimo dentro l'Unione un Europea, diciamo, nuova e quindi, ecco, eh, di lanciare una costituente io credo de debba fare i conti. Aspettiamo un po', ecco, questa era la mia impressione, aspettiamo un po' come finisce, aspettiamo un po' di parlarne a ottobre, novembre per lanciarlo proprio come parola d'ordine perché in questo momento... Noi non sappiamo a chi proponiamo la, la Costituente, a quali soggettività, su quale diagramma, su quale articolazione. Comunque sono d'accordo, Fiammetto, con quello che dicevi. Era solamente una forma di, come dire, di prudenza perché non riesco a capire come gestiamo poi anche come Sinistra Europea, come GUE, insomma come gruppi parlamentari eh, questa proposta. Grazie. Grazie a te Giovanni. Eh, Roberto, forse volevi... Sì, no, ma brevissimamente, uno per... per Franco si è, si è dichiarato troschista, io mi dichiaro che non sono niente, nel senso che um, non sono né piccista, c'è cioè una storia complessa, articolata, che è la storia di questi nostri oramai 55 anni di militanza per quanto mi riguarda mezzo. Quindi... Roberto ha detto che nasco trotschista. Sì, detto, sì, eh. appunto, nasce trotschista, io non sono nato niente, cioè sono nato in una situazione in cui era ibridata. No, lo dico perché eh, io penso che la mia intenzione, lo dico in quanto mi avete affidato a una relazione, non era per nulla geografica. Eh, infatti, riguardando adesso la, la, la, la scaletta che avevo, la contrapposizione era tra federalismo, democratico e funzionalismo. E poi che è questo federalismo democratico in realtà nella sua parte progressiva si è appoggiato al PC, questa è un po' la storia, tutto sommato, perché avete parlato di personaggi, eh, compreso Bruno Trentin, che ricordo più volentieri nella sua versione federalista che nella versione da... Oh, Roberto, scusa, Silvio Trentin, non Bruno. Ah, Silvio Trentin, ah, appunto, allora, basta. È, è Silvio, Silvio Trentin, Roberto, Silvio sì, sì, sì, ho sbagliato, ho sbagliato io la, la citazione. E, e, ma insomma, anche, anche Bruno veniva dall'azionismo, se non sbaglio, se non ricordo male, eh, nelle mie con, con conoscenze. Insomma, sì, e, sì, anche lui dall'azionismo sì, e, e anche lo stesso Spinelli. Appunto. Eh, quelli che provarono a far vivere il federalismo come dinamica di massa si sono appoggiati al PC. E lì mi pareva su questo la penso diverso anche da Fiammetta, cioè non la vedo la continuità mh, così eh, immediata tra tra Togliatti e Berlinguer, insomma vedo un Togliatti più nettamente solanista e vedo un Berlinguer più legato all'idea eh, del governo democratico mondiale. Eh, ora il punto è che nel federalismo, nel federalismo appoggiato al partito comunista, al movimento operaio, quello che volete, eh, hanno vinto la partita e, e, e mi pare di poter dire che lo scioglimento del Partito Comunista, così come lo scioglimento dell'Unione Sovietica, non ha portato per, fin qui, diciamo, risultati apprezzabili. Ecco, cioè non, non siamo nella rivoluzione mondiale, ma siamo dentro la, la, la contro-riforma, la rivoluzione permanente del capitalismo, chiaro, cioè, diciamo, molto schumpeteriana, più che trotskista. Ecco, poi, chiaro che uno gioca un po' con le parole, io non ho la... Non ho la cultura che hanno Franco e, e Giovanni, sono un po' più un apprendista del polemismo politico. insomma, Però poi ho un certo naso per orientarmi nei momenti in cui devi orientarsi. E da questo punto di vista, io in questo momento penso che la parola d'ordine della Costituente sia difficile. E perché non sai dove appoggiarti. E, infatti nel chiudere ho proposto due cose diverse. Su cui vorrei che poi tornassimo, perché dobbiamo uscire un po' dalla, dalla lettura sempre economica, cioè le, le catene del valore funzionano o non funzionano? Dipende da, da per chi. Per chi devono funzionare? In questo momento stanno funzionando per tutti, per le multinazionali come per Putin. Eh, non funzionano per, per, per, per noi, per la gente normale, funzionano male. Eh, quindi eh, io penso che. Eh, citavi il pilastro sociale ripreso da, sempre da Bronzini, secondo me in questo momento gliene frega il giusto, cioè stanno affinando di più le pratiche di dominio e tra pandemia e guerra insomma voglia affilare quanto ne hanno affilato contemporaneamente guardano di più ai compromessi politici piuttosto che ai compromessi sociali. Eh, insomma quello che è successo con la Polonia e con la Gran Bretagna è veramente da, da nemici eh, pubblici numero uno dell'Unione Europea, sono diventati leader dell'Unione Europea come dicevo prima. Per questo io ci tenevo a quelle due proposte che modestamente dicevo alla fine. Una, la disobbedienza proposta da una cosa che ha una sua forza, che è quella francese. Anche lì a me eh, possiamo discutere, non è che io sia un appassionato di Mélenchon, eccetera, eccetera. Guardo le forze come si stanno costituendo, o del PCF, che in questo momento è anche nuclearista. È la questione dell'interparlamentarismo, cioè di chiamare i parlamenti alle loro responsabilità, come interfaccia di, di quello che poi Petrella, a cui invece mi ispiro molto, nel suo radicalismo anticapitalista, democratico anticapitalista, ai, dominati, ai cittadini contro i dominanti che è una categoria anche questa molto discutibile, perché naturalmente non è immediatamente la classe operaia, anzi, ma insomma mi sembra interpretativa per te. Però io sono contento di oggi, l'ho fatta anche un po' provocatoriamente questa cosa, perché francamente questa discussione per cui l'Europa sembra solo economia non mi ha mai convinto, per cui eh, diciamo che ho anche giocato con i cento anni di Berlinguer conoscendo anche gli interlocutori, e vi chiedo scusa di questo ma insomma è anche un po' un vezzo, un vezzo ma insomma mi pareva di qualche utilità grazie per quanto Roberto. mi riguarda mi taccio grazie mille Roberto grazie e, no, io dicevo invece che c'è continuità mh, tra la via italiana al socialismo e la terza via di Berlinguer in quello vedo una sorta di continuità passando attraverso l'ongo ma perché, come diceva Franco, secondo me giustamente, il PC poi ha fatto quello che, quello che doveva fare. Cioè, è eh, sempre rimasto molto ancorato a, al quotidiano e si è mosso di conseguenza, eh, che per me non è una critica, perché in questo paese non, non avrebbe potuto fare altrimenti, ecco, però... Appunto, qui mi taccio e eh, ringrazio anche Roberto per la, per la sua replica. Se non c'è sì, nessuna altro. Ringrazio, ringrazio anche io Roberto e Paola. Eh? Grazie. Sì, sì, e sì adesso ringraziamo tutti. tutti. Lo... tutti <ride> Volevo solo sapere grazie. se c'era qualche grazie. altro grazie. intervento. Mi sembra di no. Allora, appunto, grazie no, Paola io... moltissimo. Allora... Grazie, grazie Roberto. Grazie, grazie a, a te, tutti, alla nostra. Grazie a te, tuttrice. grazie a tutti. Buona Ciao. serata. Arrivederci, Ciao. arrivederci. Ciao.